ciao ciao a tutti io mi chiamo salvi urlato per urlato vi è piaciuta? vi vi è piaciuta? vi raccomando non perdete i prossimi video Chao a tutti. Al próximo video.